Sinergiro 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono in compagnia di Victor Ranieri, Country Manager Italia di Casavo. Ciao Victor! Allora, Ciao Gerardo! Un commento a caldo su questo pomeriggio un po' denso di contenuti? Molto molto denso, ma molto molto interessante. Un evento davvero che fa fede a, a, al titolo dell'evento, quindi ha creato tante, tanti nuovi contatti, è stato un evento molto utile con gente del settore, gente interessata, è un pubblico ecco, adatto ai temi trattati è vero, sono rimasti seduti fino alla fine esatto, è vero, esatto, è esatto. allora Casavo, Casavo è l'instant buyer italiano che ha raccolto 100 milioni di euro quindi una cifra enorme ma è anche un'opportunità per gli agenti immobiliari eh, ce la vuoi raccontare in un minuto? guardando in sì assolutamente noi abbiamo un modello di partnership molto forte con le agenzie immobiliari che per noi sono un partner fondamentale quindi noi per le agenzie immobiliari siamo un acquirente in prima battuta e dopodiché una volta acquisito l'immobile e valorizzato questo immobile Grazie ai nostri investimenti, ridiamo alla stessa agenzia il mandato in esclusiva per la rivendita, quindi è una collaborazione end to end su tutta la transazione, sia in fase di acquisto che in fase di rivendita. Molto interessante. Come contattano Casavo. Allora, Casavo eh, si può contattare tramite, tramite Facebook, tramite LinkedIn, tramite il nostro sito, quindi www.casavo.it, ci sono tutti i riferimenti del caso e c'è anche una pagina dedicata, una landing page dedicata per gli agenti immobiliari. Fantastico, grazie, ti aspetto per edizione 2020. Grazie, a presto. Ciao, grazie. Grazie.